Eh, che cos'è secondo te la cultura? L'altro è, è quel lusso che si può permettere mia moglie, non sapremmo mai chi era l'altro, direi per fortuna, no? perché che, cosa voleva dire questo professore? Che lui non aveva mai il tempo né di andare a un concerto, né di leggere un romanzo, né di, di, di fare niente, che non so cosa diavolo facesse, poi studiava tutto il tempo, faceva <ride> sempre esami, non lo so, ma insomma comunque... Ri, mh, eh,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 Università di Siena, viva! Tutti voi! Il Rettore consegna al Professor Maurizio Bettini un ricordo dell'Università di Siena. Grazie.